C'è un momento in cui il silenzio della campagna si compone nel cavo dell'orecchio in un pulviscolo di rumori. Un grecchio, uno squittio, un fruscio velocissimo tra l'erba, uno schiocco nell'acqua, uno zampettio tra terra e sassi e lo stridio della cicala, alto su tutto. I rumori si tirano l'uno con l'altro. L'udito arriva a sviscerarne sempre di nuovi, come le dita che disfano un bioccolo di lana. Ogni stame si rivela intrecciato di fili sempre più sottili, impalpabili. Le rane intanto continuano il gracidio che resta nello sfondo e non muta il flusso dei suoni. Come la luce, non varia per il continuo ammicco delle stelle, invece a ogni levarsi o scorrere via del vento ogni rumore cambiava ed era nuovo, solo restava nel cavo più profondo dell'orecchio l'ombra di un mucchio che mormora, era il mare.